Arrivavano di, delle segnalazioni che c'erano delle truppe che tornavano dal fronte, dalla Garfagnana e facevano la strada di Firizzano, di il valico del Cereto, e venivano verso Castelnuovo Monti, verso la pianura. Per dare il, mettevano truppe fresche al fronte, insomma, perché magari erano due o tre mesi che erano lì e allora arrivò questo quest ordine. Di, di minare, minare, cosa vuoi minare, ormai dei ponti non ce n'erano più. C'era rimasto un affarino lì, che lo chiamavano il Fognone noi. Allora avevamo tanto tritolo, perché lo buttavano giù gli aerei, e allora veniva giù molta roba. E andammo su, i tedeschi erano già un po' stanchi anche loro di guerra, secondo me, perché c'era una, una luna bellissima, una bella serata tranquilla, quasi da primavera loro avevano una postazione di mitraglie non molto lontana noi avevamo preso le misure abbiamo messo due distaccamenti uno di qua uno di là, due squadre in maniera da poter lavorare tranquilli infatti abbiamo lavorato tranquilli abbiamo messo 45 kg di tritolo plastico era un po' come la shaving gum no? poi abbiamo messo tutta la, la, la miccia e poi abbiamo dato fuoco siamo andati un po' giù perché piovevano le pietre e in sostanza che ci sono tornato a vedere a guerra finita non solo aveva portato via quell'affare lì, l'arco lì ma aveva preso anche 2-3 metri di strada destra e sinistra perché tanto, 45 kg sono tanti insomma ecco. e quando sono arrivati loro hanno dovuto fare un ferro di cavallo ecco l'importanza del fermarli perché puoi impedire alle truppe di arrivare 24 ore prima al fronte quando c'è l'offensiva e hanno dovuto dopo zappare il monte, fare un ferro di cavallo a monte per poter passare, insomma, no? Però intanto devi farlo, e devi farlo con delle zappe, non è che c'erano le ruspe allora.